Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007, se magari ti togli la mia visuale. Siamo tornati su Super Mario Galaxy. <ride> siccome devo puntare la telecamera in qualche modo. Allora, ok. In questa parte dobbiamo andare. Dobbiamo sconfiggere il boss del terzo mondo. Non sai neanche cosa dobbiamo fare. Incominciamo bene. Mm. Eh, non è l'altro di costino, non c'è 5 minuti. No, non mi interessa. Sono uno un spreco di tempo. Ok. Ora iniziamo a fare le galassie extra ah no, cometa. ah <ride> Aspetta scusate un secondo. Scusate il taglio. Cometa. Prendiamo la, la cometa pericolosa. Cioè, hai solo una, una vita C'è cioè una un punta vita. Di. Mm, mm, mm, mm. Vedi, quando ci sono le comete, devi per forza fare la cometa, non puoi fare nient'altro. Ah, sì? questo è quello che ti vogliono far credere. Se tu premi su su giù giù, destra, sinistra, destra, sinistra, B, A, puoi avere le altre edizioni. No. Sì. Occhio il boss fantasma occhio il boss fantasma ah ok sono il boss eh, stai attento per... uh cometa mia Marco tu mi raccomando non sali nulla in line, non cogliere non mi prende E che sono seduto io tu mi devi aiutare ma eh devi, devi stordire il boss Sì, perché funziona non sprecarla Per un po' ciò che riduce Dai Io schiaccio i buchi Ma fai come ti pare Fermo Non si può E da, da. Oh. Raccogli, raccogli, raccogli, raccogli Non mi farmi saltare Non mi farmi saltare <ride> Lo so che non hai detto così però Oddio Ti occorre. corretto Un chuck, ti prego Non finisci mettere pure tu eh E già questa sarà una cometa difficile Ecco vedi <ride> Che ridere da svellicarsi. Oh oh oh oh oh oh. Let's retry. Dai, non fai gli ASMR sulla telecamera. ASMR, questi li chiamo io attacchi epiletici. <ride> Le ASMR mi fanno solo un venire nervoso. Pure a me. A me fa schifo sentire le persone mangiare, magari non prendi altro bu, bravo. Sì, eh, se li prendi insieme non fanno il doppio danno. Lo so, nel senso... Eh? Eh? No, ho detto se magari non prendi l'altro pure, nel senso se non lo oh, colpisci, oh, oh. come sì. hai fatto ora. Ma non puoi scappare. Comunque eh, sì, boss. fanno il doppio danno, l hai detto l'altra volta. Sì, se, se colpiscono in due, in due momenti diversi. Prometti che, che prendono insieme per qualche motivo? Eh, se li prendi insieme... Intendo, metti che colpiscono nello stesso momento, a quel punto Beh, e, e, lì devi essere proprio un mago. Lascia stare ok. Devi uscire a prendere due bu Lascia insieme e poi buggarli insieme. Ok, hanno colpita. Beh inutile. Colp colpire oddio. E invece si, sì, stavolta mi ha salvato la vita. <ride> Ci vorranno tanti tentativi questa roba qua. Bup vabbè dopo questo tagliamo fino al tentativo giusto. Vabbè, d'ora in poi passiamo subito alla seconda frase, fase, volevo dire. Che senso? La seconda fase, quella con le mani. Ah sì, vabbè. Ogni volta. Eh, Marco, ci avrei tanti tagli da fare. No, no, no, non taglio quando metti solo pausa. Solo se metti home. Sia sulla Switch che sul. Ah sì? Staremo a vedere. Tento. Sì, lo so Marco. Perfetto. Oh dai che forse ce la, ce la facciamo subito. Vieni qui, boss, boss, boss. Perfetto. Evviva! Wow, due tentativi. Mi aspettavo tipo nove o venti. Ma ah, comunque questo non si chiama boss fantasma. Si chiama boss delle torte, mm. no, non è vero. Si chiama mm, in un altro modo che non. non si chiama so. ceppo di pietra. Prendi tutte le mm. sue Cioè una, come le tue vite. Sì, Marco. E quell'altra lì che è sparita dopo? Sai che l'altro scheletro sanno di miele? Mm? Magia! Le voglio assaggiare! Ah, di miele! Di miele. Ah, eh, invece i bu sanno di mozzarella. L'ha detto Strambi che in Luigi's Mansion È vero. Ma si fanno le eh, Lui l'ha detto che si fa le, oh. le mozzarella con i bu. Ma perché? Fanno le <ride> mozzarella con i bu. Wow, poveri bu. I bu non sono cattivi. Poi prendi bambino. la galassia. Ok, abbiamo preso questa, non è ancora finita? No? Questa era, non è ancora finita. Sì, sì perché finita. tutte le galassie hanno due comete. Vabbè, fai prima. Galassia a piattaforma. Propria... Uh. Galassia Pokéball. Scusate il Rumble altissimo però. Not my fault. It's Marco's fault. Because Marco is a bit fat. Yes un bit grasso la fortezza galleggiante comunque non è vero i stai facendo un bit obese scherzando oh no sta roba qui mi farà venire gli incubi proprio come questo maledetto non chuck che non si sta bene al posto domani fare gli incubi su, sulle chiavi inglesi sulle chiavi inglesi di breaking crew che ti staccano il non chuck dal telecomando questa è una fortezza galleggiante della detta piattaforma. Attualmente nessuno la usa, quindi siamo solo di guardia qui. Questa Sto è zitto, la mega roccia. Lo sapevi? Distruggendo il peso sott'acqua, la torre centrale emerge. Quel pinguino! Senza, la torre centrale, senza il peso sott'acqua, la torre centrale emergerà. Quindi uccidere i pinguini. I pinguini. <ride> no! Sì no Premi Z per uccidermi! Ti prego. Una visuale decente di telecamera, ce la facciamo davvero là in acqua? Che cosa dovrei fare poi? Non ho capito. Vai giù. Ci sono dei pesi. Dei grassi. Credo. No. Credo. Non lo so. Non ho capito. Senti, a me basta le credo. bolle d'aria. Che non prendi prendo le, ah, monete, le è monete lo stesso si sì, è vero solo che bolle da oh ce la fai non riesco ad andare in avanti Io. Quei così la mia sì. tira cosa che devo fare tira i così i cosa I, i bill non ce ne sono bill il coglione non ce ne sono non so che cosa devo fare ah questi devi distruggere si sì. eh, con cosa con i bill non ce ne sono pallottoli. Sì che ce ne sono. Dove? Quello spara Bill. Mm, perché dici Bill? Pallottoli. Tanto ormai è morto. Sì che ormai è morto. Ma mo mo esplode su se stesso. Fermalo, bloccalo. Oh. Potrei magari esco a selezionarlo. Selezionarlo, perché è tanto difficile. e eh sì, non, non sarà dentro la telecamera. Aria. Eh, ma non vedo nulla. Aria. Ecco, ecco. Wow. Wow. Ah, so solo quello è il peso. Grazie a Dio. Aria, aria, presto. Bolla d'aria, grazie. Yeah. Prendi la schergia mio Dio. Ne abbiamo bisogno E <ride> se ne vanno dalla cosa Peggio per loro, tu le prendi lo stesso. Ecco, vedi? No, perché torni giù, Mario? <ride> Ti è toccato, ecco perché. Ecco. Perché è la pimpa? Ecco perché. Marco ti prego no. bloccalo Wow! Ok. cosa che dovrei fare adesso? E eh continuare il livello. Incominciamo di nuovo. Dio. Un giorno devo distruggere sto coso qua. Attento. Ah, sì, lo so. Come andano via. Questi mi ricordano qualcosa, non mi ricordo cosa. Mario 64. No. Forse Mario 64 si sì, però per DS. Perché stavano su DS? Marco. Raccogliere. Wow, ok. Inaspettato però aspettato. Sapevo che ci va a essere. Cosa i Niente. Voglio vederlo. E vuoi è pietra. Che cosa deve stare. Secondo me c'è un'altra faccia. Ah. si sì, c'è un'altra faccia di i Wow, Wow. What? Ah. fatto qualcosa. Technology. Grazie. un la doppia faccia sono in questo gioco però eh. non è così e... ok facciamo qualcosa per salire senza morire grazie dai perché allora tu muori che mi stai dando su oh oh oh, oh cos'è ah ok che usare per salire lo sai che me è lì solo per dar fastidio. È probabile anche quello. Oppure è lì per farti credere di doverli usare. Intanto <ride> la ucciso. No, oh no. Perché? Ah, io voglio salire qua sopra. Ce la si può fare per... entro domani. <ride> no, sali sopra. Fai il giro e usa... Usa quella manovella, fai il giro. Manovella. Quella cosa. Ah, questi blocchi qua non funzionano bene ok? Non perché che non, prende, non prendono il legno. Eh? Non prendono il legno, queste piattaforme. Sono tutte taroccate. Uh -huh. Guarda. Attento. Okay. Sì, Marco, lo fai il giro. Buongiorno lei che cosa ma che cosa ha da dire? La pressione della è sostenibile puoi girare la valvola per fermarla? No, non posso. Ah, non è quella la valvola. So. Quella lì che ti ha detto di premere. Che cos'è quella piattaforma invece? Cosa? No, quello. quello di prima. Questa è questa, questa, questa piattaforma che serve? Cerca di non morire però. Ma, ma, ma, ma, ma perché? Perché? Taglio. No. Sì, taglio, ritorniamo No, lì. così vediamo anche le cose che stanno qui. Ok. Beh, e qui vi... cosa sta? Una mini allora. stella lancio. A che servirà? Esatto. A giocare a Mario Party. Da dove è spucato mo cosa la vera? Quando hai usato la manovella, vai? Ah. Wow! Forse questi hanno ispirato quello di, di Mario 3 World. Stupido non chuck. Ah, allora, devi capire. Tu trotto la verga Un attimo la posso uccidere. No, non la devi uccidere, voglio solo salire. Vai, intanto lo uccido. Ah, ma il problema è. Cosa devo fare? Devi salire di sopra. No! No! Vai, allora, usa tizio. Ok? sei lì sopra. Devi usare quelle, manop quelle manopole, poi. Que no, eh, que questi qui. Insomma ci sono anche le elettropallole. Non li bloccare. Se li blocchi poi non possono andarsene dal mio raggio visibile. No! Ti ho vita! Sì, no, io voglio capire. Lui crede che io posso. Possa. Ma io devo andare per forza di qua perché le cose da di sopra vanno da questo lato. Cioè è ingestibile là. Ma è a so, questo livello. È ingestibile. Cioè tu provi a fare una cosa e quello ti fa fare un'altra. Eh sì, è complicato l'avevo detto che i livelli cioè è molto difficile Mario Galaxy come giochi da fare al 100% no devi okay. taglio e eccoci non abbiamo tagliato si sì, abbiamo tagliato tanto io edito i video tu non La hai potere io ho potere nope. Nope You're a little l'ultimo ah, pezzo di, di cosa? Sopra, vedi lì, è coperto dal, dalla stella. Vedi? Vedi quel bagliore blu. Eccolo. Yay! Ora possiamo salire sulla Pokémon. Ah si, sì, grazie. Tempismo proprio. Monica, moneta moneta, moneta. Ok. Attento. Lì sopra non arrivano. Sì, grazie, l'avevo capito. A vita? Credo. Eh, sì, eh. sì, non vedi che un chiudo Eh sì, ok. So. No, veramente una vita. Quelle che si avvicina sì. sono le viti. Ok. Ok, questa è la prima galassia extra. Ci abbiamo messo 18 minuti, meno male che abbiamo un po' tagliato. Sì, e dove lo conti? Il boss della cometa pericola? Anche. <coughs> sì, ma dobbiamo fare comunque un. altre due galassie. Di cui un boss. Sì, tipo. Bene. Wow, abbiamo sbloccato un nuovo libro. Capito. No. Mm -hmm. Ok. Ah. Cosa? No. La stella verde. No. Perché? Perché le stelle verdi? Perché esistono. No, perché adesso voglio capire. Ma non lo so. <ride> eh, ma no, mi dispiace, il boss si farà la prossima volta. No, no. Non sì, bene. sì. No. Per forza. Non dobbiamo far durare tanto. Ok, non mi ricordo come funzionano le stelle verdi visto che io non ne ho mai presa una in vita. Sì, ma perché è spawnata adesso? Ah boh. Quello perché hai completato la galassia. Mi sa che devo andare in quel tubo lì. Sì. Lo vedi quello. Se no qua, sì. qua? Sennò non sarebbe inutile quel, quel tubo. No, se no non sarebbe inutile tutto il coso qua sotto. Acqua. Beh, prescione. è utile, visto che lì devi Sì, vabbè però. Ah, solo Bill, grazie. Cerca di cambiare visuale. <ride> Mi sa che è andato. Ecco, dai. Fermo lì. Avvicinati un po'. che dopo un po' esplode quando... Vai lascialo, lascialo! Ma così non ti... Ma così no, stava a un metro di distanza, ecco, ma no, non ci capisco più niente. Devo andare e a prendere l'acqua. Mi sono mosso perché... dovevo andare vicino al palo sì. bill, secondo te. Ecco, ecco. Chissà sì, so se è esploso. Ci credi? ho capito difficile ecco, ecco, è piacere. vai vai allontanati ti sta seguendo sto provando scusere? da lui la smetti madonna fallo tu se, se ti sembra facile non mi sembra facile se... e allora non e ti so, eh, io non ti vedo fare le cose allora dico mm. di, di farlo perché non ci provo secondo te ma so che ci provi se... e allora silenzio per piacere bene Ah no, l'avevo già fatto. Allora, sono Daltonico e penso che il verde sia il nuovo giallo. Ma hai giocato a Mario Galaxy per 11 parti e non hai ancora capito come funzionano i blocchi. Sì, uh. eh, pensavo che potessero essere rotti là sotto, sai com'è? In tutti gli altri giochi di Mario è possibile. Ma hai giocato a Mario Galaxy. Vai, vai. Non andare lì, sono i pallotti di Bill che devi attirare. Appunto, non devo andare lì... perché ti attirano lì. Vedi, non ti vedono. mica perché gli occhi dietro la testa. Questa cosa non l'ha inclusa. Ma falli. No. Sì, invece. Tanto decido io. Marco! Così stupido o no, io le lascio. Sono È una cosa stupida continui. e anche offensiva può essere. Perché? Perché sì, quindi. Perché sì. Ah. Eh? Vai! Non no. vi unite! Sì. Ok! Go Ouija Star! Alai! Per un, gioco, per un videogioco Nintendo Luigi Star Allies ok quindi inaspettatamente abbiamo preso la prima stella verde che ci diranno mai adesso abbiamo sì. sbloccato la Wow, <ride> la galassia completata meglio se non lo dico ma lo scopriamo cosa abbiamo sbloccato pare che tu abbia recuperato una super stella verde le super stelle verdi hanno poteri speciali wow per maggiori dettagli, chiede un spavellotto verde. Un giorno anche lui diventerà una superstella verde. Wow, ok. Ecco perché ce ne sono pochi. Ne stiamo collezionando spavillotti. Esatto. E anche sfavillotti grossi. Mm -hmm. Che andiamo da lui allora. Senza morire. Sì, non si puoi morire. Mor Lo so, appunto. Ah, wow, ecco la superstella mm -hmm. verde, che serve. Cioè la stella lancia. Grazie per avermi aiutato. Sono un guardiano delle galassie sfide. Per il di Barco delle sfide... Mm. serve la forza di altri due Altri due, quindi devi raccogliere un'altra mini bella. stella bella. Mini stella... Super un... stella bella. Beh, allora facciamo un'altra galassia. Del mondo 3. Ok Ok Ecco Ora è completata al 100% quello. Oh no Bomba mania Com'è? Bolla mania que Questa è difficile Siamo già 24 minuti e mezzo Lascia stare Continuiamo fino al boss Mega bolla shock <ride> Ho paura <ride> per quello che sto per vedere. Uh, no. No, il veleno. Odio il veleno. E questa è la cosa meno preoccupante del, del livello. Sì, Marco, come no? <ride> questa, in ogni mondo c'è una, galass una galassia con un nuovo tipo di... di wow, un todminatore. Di gaming. Prima c'era il serve Devo parlare solo con lui. Lui è quello importante. È quello. <ride> Che vento forte! Sei sì, che bello a smaccavare il carlo! Mm. Stavo dicendo, nel primo mondo la, la galassia extra c'era cioè il Mantaset. Poi c'era c'è la. Prendi questo Todd! Au! <ride> Poi c'è c'era... com'è no, che no, si no, chiamava? No, no, no, perché... io ho fatto il salto in lungo, ma. Com'è che si chiamava? Beh, quello in cui sa la palla con la stella? Sì, ok, ora non capito. Capito. Oh, ma ce l'ho capito. Ma sto parlando! Mi fai parlare! Ho capito, ma abbiamo, abbiamo capito che... In quel... eh, cosa? Che c'è una te? galassia difficile in ogni mondo. No, c'è una galassia con diverse meccaniche in ogni mondo. Ehi, se vuoi entrare in quella mega ascolta le parole di avvisello, che serve io. Entra una megabolla e tieni premuto A. Dal cursore, la stella U mm, esce l'aria, che spinge la bolla. la megabolla dai là. Potrebbe essere necessario regolare la direzione. E qua, buonanotte. Oh. Ah, wow. attento a non farla scoppiare se può scoppiare ah no, solo con le mine può scoppiare wow no su <ride> no no no no no Au. Calma, di qua. no Bravo. no <ride> Ah. cosa fai Ah! l'avevo detto che ehm, è ma è io che ti ho dato torto eh, eh, eh, no, non sempre ti do torto quando, quando si dice questa cosa cos'è? quando si dice questa cosa non sempre dai torto all'altro cioè poi ehm, l'hype della, della musica si. Sì. Calma, mio dio, torna indietro, piano, piano, come fa a prenderla subito la prima volta, ok, perché prima ok, di qua, forse, non lo so, non mi interessa, basta vai. che vai di qua, piano, ok, no, si, sì. si, sì. di qua, la mina Mio quello. Riso. Calmo. Ah, no. Quattro, quella Uno. è l'ultima. O fai il giro da Nabbi oppure fai... Ah no, c'è comunque una mina, quindi attento Wow. Ora posso fare la o Lasciare oppure... Lasciare cosa, amore? Lasciare, madre. ho detto. Eh? Ah, lasciare. lasciare. Oppure... Oppure aspettare, ho aspettato. Ok adesso l'unica cosa è tornare indietro ti hai bloccato prima Calma, piano piano non ci corre nessuno dietro ah da allora, qua nemmeno si può passare, wow grazie io un po' di tempo fa volevo fare una mappa di tutte le galassie con tutti i pianeti eh, di Mario Galaxy solo non che. Non è andata bene Non è andata bene perché appena ho visto questa galassia ho detto, oh no. Dove ti devo andare? Devi andare a un'isoletta lì vicino, quindi devi andare a... Così? A est, a est. Ah no, a ovest, scusa. Dragneum, Marco. Meglio se ti dicevo sinistra. Eh, ma va. Sì, dove sarebbe questa isoletta? No. Dove sarebbe l'isoletta? Cioè, eh, mica sta, sta lì vai più avanti nord ovest nord ovest di alto a sinistra mio dio quindi tutto è più complicato lo, lo so è il mio intento eccola si sì, eccola wow bella bella stella lancio ovvio eh, stava lì st non l'hai vista no stava lì guarda quell'isola questa si sì, guarda Se l'avessi vista, e che fossi andato per sbaglio in un'altra direzione. Oh Dimmi che abbiamo finito. Ah, io non oh. ho fatto nulla. No, un'altra! Ti prego, no. no. Almeno dimmi che salva. Eh, probabilmente salva. Non me no. Si sì, salva, salva. Per forza. Ogni volta che cambi pianeta salva. Cos'è? Cos'è sta roba, adesso? Tipo quelli dell'aeroporto. Ok, ne è valsa la pena, suppongo. Questo invece no. Cos'è successo? successo? Perché? Successo? <ride> perché... <ride> Tanto salvo, salvo. Vedi. Sì, ma perché si è scoppiato? Boh. Forse è il ceppo il ceppo del sì. virus cioè il ceppo del ramo vedi quello non penso il ceppo del ramo ma che cacchio ne so com'è che si chiama? il ramo tagliato quello lì non è un ramo è un ceppo questo no quello sì, ah, la punta so... del ceppo ci vuole tanto a dirla la punta no non è la punta c'è un ramo tagliato sul ceppo e quel ramo ti ti ti ti sì. Ti scoppia la bolla. Sì. Siamo arrivati? Uh, ok. Fai. Magari non. Let di. me out! Let me out! Aspetta, ah, mi sa so che devo andare qui. Uh. Oh no. <ride> mi sa che non puoi non puoi andare. smettere di sprecare il strochetto volevo vedere vai, vai in quel punto allora qui, qui, qui ma sei cieco sei qui vedi una via da we ah wow, wow. grazie freccia a casissimo così si sì che capisco dove devo andare a morire ah, io, io non so nemmeno capendo dov'è che dobbiamo andare Ah no, non è taglio. L'hai fatto apposta? No, volevo salire sul pulsante, però apparentemente non <ride> mi ingozzava il gioco. Che vuoi fare? Cammina da sola. Attento che questa è la tua ultima vita. Sì, non vorrei mai rimanciare tutto da capo, sai? Eh, appunto. No, è a tempo cor... Ma, Ma veramente come fai <ride> perché no. è una via extra sicuro quindi vai avanti no è cioè impossibile che è ando... una via extra si sì, per forza e secondo se no come fai ad andare avanti non vado avanti Rimani bloccato tanto chi se ne frega c'è un let's play si sì, c'è l'est play lest nel espliei lesto alleluia la salvezza sento la stella ma non vedo la stella eccola ah mio dio secondo me da quella via lì c'è la stella segreta o qualche... e vediamo se c'è una stella segreta in questa galassia che ne sai secondo me se no, a che serve quella via lì per uh, monete. Monete. Per monete essere. Vediamo. Della secompleta, quindi niente stella extra. Che okay, facciamo subito questo boss qua. E finiamo. Ma chi sarà il boss? Mm. Paolo. Mm. <ride> Basta. Ma chi è Paolo? Ah, lo sappiamo già. Non ce lo chiediamo più. Mm, Flotta è... navale di Bowser Junior. Chissà che il boss è Kanek. Mm. Of no, Kamek okay. l'abbiamo già sconfitto. E non è Kamek. Sì, ero, ero... ero ironico. Camella. Uh, camella, caramella. <ride> ok. Buongiorno, sono venuto a invadere il vostro pianeta. Quale pianeta? Sono venuto a invadere la vostra flotta. Eh, appunto. Raccogli non far cadere niente. Ah. Allora, vediamo un po'. Dove dobbiamo andare? Lì, lì, lì. Cos'era? Oh. Una gallina? No, oh, che ridere, ma che oh, mi sto sbellicando oh madonna mia, dobbiamo stare depresi tutto le let's play. Sì. si <ride> ah, cocoday questa era almeno una gallina <ride> avevi ragione, camme è che il boss <ride> ma anche no ciao ciao galassia completata cos'è? No. Andate sì. via. Alla Stella manina. Non per forza di andare alla Stella manina, sai. Sai, sarebbe più comodo. Vai lì, vai lì. Dove lì? Lì, sull'altra sull piccola nave. Sì. Sì. sì. Ma te sì. ne chiede 50. Andi. Ti odio, muori. Spero che ti soffochi con quei bastoni lì mi fa su, prendi passo, raccogli. raccogli, raccogli, raccogli, raccogli, non abbiamo comunque abbastanza, tu che cos'hai? Dammi a solsketch, vai, io ma non è che ci vediamo, stavo freddo, stavo freddo perché? Ah, finalmente, cosa ne hai fatto? Ah, figo, prendi il ne mancano sei, uh. direi che è il nostro, yeee yeah. Dammi, ora. Direi che dovrei prendere una vita. Perché ne ho zero. È vero. Bene, grazie. niente resto. La quantità precisa ti devo dare, non è che.. Meno. Sì che poi. Niente resto in un, in un mondo in cui l'unica moneta è da un.. Da un cioè. La, la valuta ha solo una, una moneta da uno. Quindi co come fa a darti il resto? Ah, non è astro scherge. Quello volevo aspettare che facevi. facessi Non puoi farlo. Hai appena imparato, Gigi! Mico, non ne vogliamo niente. Un giorno. <ride> L'ha respinto! che farà questa leva? Ups. Oh. si libera dalle scale. Wow. Ah. wow non <ride> serviva su blocca le cose e basta pensavo che se andasse oltre mi stavo già spaventando un sacco sai secondo me è davvero Cam camella no. Non è Bowser Jr., non si capisce. Eh sì, ma Oppure Bowser Jr... Vuoi qualche suo robot? Eh, appunto, mica Bowser no, Jr... Vale eh? Mica Bowser facilmente? Mica Bowser Jr. combatté così. Blink... Non male... Vale tanto facilmente, eh? Allora mi occuperò direttamente io di te. Vuoi veramente la Mega Stella? Allora vieni a prenderla. Okay. Niente, <sniff> E Bowser Jr. <sharp> te l'ho detto. Dai, non me la ricordavo sta battaglia. Getcha, Bowser Jr. Come here! Lasciali, lasciali! LOL! Bowser Jr., Take a this! Take a this! No! Ho colpito un pallottolo bir con so, la cosa, non era mia intenzione. Bravo, continua a bloccarli ora! Wow, Sì, bravo. ma tra poco ne arriveranno altri. È ah, già morto! No. Wow. Seconda fase. No. Invece sì. Oh mio no. Così non li posso bloccare. No, si è messo di lato. Di lato è più difficile da prendere Ecco, sì. Però pure io, eh, se <ride> mi metto che. che non tiro nemmeno bene. <ride> io continuo a provare.. Eight miss! Non ce ne sono sei! Non ti capisce nulla! L'ho ucciso, ah, non so. meno male. Cosa? Che cosa è successo? A quella velocità Bowser Jr. probabilmente sarebbe morto di infarto. <ride> Mia mega stella. Che schifo di, di, di post! E eh dai, stavo cantando. Che, di schifo di di di di mm, che schifo di. Un po' di fantasia. Che schifo di un po' di fantasia. So per il posso, però sì, tu sì. mi hai bloccato. Sì, sì, sì. <ride> Tenga signor, dove finita la mappa ora? Sì. Dove sta Rosalinda? Oh, e fai fai silenzio durante la cazzina. Non è una cazzo. Sì, è una cazzo, non posso agire. Invece si sì, hai agito. Hai mosso sì, Mario! Ti sono... ho visto! Ma... Oh Marco! Birbone! Oh, ma è... <ride> Wow, la stella conta una, come una superstella. Ah, possiamo già sconfiggere il boss della prossima galassia? Sì, e non ci interessa. Grazie a te e ai tuoi amici, i planetari al piano inferiore funzionano. Quando la, quando la sala motori al piano alto funzionerà, questo osservatore cometa tornerà a operare come la mancella spaziale. Wow, e potrai rivedere quella tua amica che aspetta il centro dell'universo. Fino. Ok. <ride> Quindi un'altra no part. La prossima parte di Super Mario Galaxy andremo al prossimo osservatorio, che okay? è la camera da letto. Che boh. si sì, la fare, camera da letto. si sì, Segui il filo viola che porta alla Noi insieme, camera gloria. da letto, non l'ha detto nessuno. Gloria. Che porta alla Camera da letto. Camera da quindi va bene, inizierò una camera da letto e faremo alcuni progressi. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!